giorno dormito tanto che ero distrutto quindi in realtà è già abbastanza tardino sono tipo le otto e mezza ma non importa mi sono portato dietro la canna da ultralight e per questa volta sto usando la Salt Style Mebauro della Bugarsia 2,44 m perfetta da ultralight proprio Bella, c'è il manico cortino che non è una cosa di cui io sia un fan eccezionale ma eh, fa il suo porco lavoro, specialmente ieri la prima volta che la provavo e va molto bene e poi la Molix Skinrjan da 2,30 m x 10,28 grammi, dovesse esserci qualcosa di più grossino e interessante che gira, il mare è veramente calmo ieri in questo posto un ragazzo ha preso un serra da due chili quindi insomma i pesci dovrebbero esserci e girare andiamo su questa punta e cominciamo a pescare sondo il sottosponda dove in genere ci sono degli sciarrani che mordono appena staccata l'esca dal fondo poi lungo riva con un recupero un po' più allegro e adesso si lancia lontano e mentre si aspetta che l'esca vada giù mi tolgo lo zaino e monto l'altra canna cambio canna Hours later. Non male. Non male. Questa potrebbe anche essere dimensione da zuppa. in seria eccola oh mi si morde eh? eccola là e a te presa e a te ho presa e a te t'ho presa Guarda che figata Mi pesce buono and a half hours later. Bello blu Bello blu Everything changes. Changes. Eccola! Dio Bono! Brizzola! Brizzola! Questa voz una! Le due anni che ci provo, una! Oh. È due anni che ci provo, pianne una, diobono! bono, finalmente maledetta, infame. E si è anche deformata. Vai piccola! No, è piccola. No, è piccola, queste piccole, queste piccole si rilasciano. Un pesce che ti arriva a 30 kg, che, che tieni? Seguono, eh. Eccola là. Eccola, eccola! E ho paura di sì, però... Boh! In teoria sì! In teoria sì! No, no, no, tranquillo, tranquillo! È piccola, è piccola! hey <laughs> lo stesso si cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, mm. è riagganciata, guarda che ce n'è una che la segue, se la cali giù, fa... questa è ancora più piccola, Dio Bono mm. andiamo andiamo